Allora, normalmente gli istruttori cosa dicono quando ti, ti dicono di, di guardare la proiezione del ruolo? Qualora lo dicano, eh? lo dicono. Dicono perché, giustamente, bisogna tenere la testa ferma. Però, l'allievo o l'arciere effettivamente dice ma la testa vengo perla, la bene, vengo ferma, poi nella posizione rovena venga ferma. Invece non è solo questo, specialmente per l'arco lungo diciamo soprattutto per l'arco l'uno perché poi l'arco limbico trova poi in qualche modo il sistema con la diotra di trovare un compromesso affinché eh, vada bene a tutte le distanze al limite cosa fa? siccome deve tirare a 70, 60 50, 30 sposterà la diotra ad ogni distanza quindi non c'è questo non sul foglietto sia i mirini sul, sul tanto a scorrere che che è il mirino laterale, e dice, chissà come mai a 70 metri vado a destra e a 30 metri vado a sinistra, effettivamente, è perché, anzi sicuramente, è perché non ha curato la proiezione della corda a tutte le distanze, prima ancora di verificare se il mirino era fuori asse, ma nell'arco nudo, dove non abbiamo la possibilità di variare, lateralmente la punta della freccia, che è quella che utilizziamo per mirare, dobbiamo assolutamente controllare che l'asta sia sotto la coppiera, in modo tale che a tutte le distanze siamo sicuri che la, la freccia sarà indirizzata giustamente. Per farvi un esempio chiarificatore, il, la tacca di mira del fucile è sulla stessa linea del mirino, ok? se noi spostassimo l'attacca di mira non ce la prendiamo più nello anche minimamente la stessa cosa vale per, per, per il nostro occhio ok? ok benissimo una volta raggiunto l'ancoraggio quindi una volta raggiunto l'ancoraggio e siamo sicuri che la nostra freccia è sotto la pupilla la proiezione della corda sentiamo bene l'ancoraggio l'ancoraggio è forte quindi lo sentiamo molto bene lo sentiamo molto bene ecco a questo punto a questo punto inizia il tiro vero e proprio il tiro è in, in definitiva in Italia, inizia lì inizia all'ancoraggio tutto quello che abbiamo fatto prima è da considerarsi unicamente di preparazione no? da considerarsi unicamente di preparazione con lo stesso ritmo, con gli stessi tempi, curando la posizione, curando la trazione che l'abbiamo fatta in linea. Io vedo qualcuno che fa addirittura così. Non so perché dovremmo passare tranquillamente, si arriva alla palla vedremo anche come. E poi secondo loro la potenza della e poi, e poi, e poi, e poi, e poi e poi inizia il tiro vero e Prima di eh, vedere questa parte, una parte diciamo, fondamentale del tiro, no? il tiro è dall'ancoraggio al rilascio, quindi una volta che ho raggiunto l'ancoraggio, alle volte dura pochissimo no? dall'ancoraggio al rilascio, ma in effetti è proprio lì che io devo curare e devo mettere dei contenuti affinché eh, tutto avvenga nel modo migliore che poi alla fine il, quello che capita è che la freccia viene spinta dalla corda in circa un centesimo due centesimo di secondo dipende dall'arco nudo, dalle libere che ha la, la freccia la, la corda è quella che dà propulsione alla corda una volta che la freccia si è staccata dalla corda eh, io posso ballare la tarantella e non posso più influirmi quindi io devo curare molto bene la parte dall'ancoraggio al rilascio perché una volta che ho rilasciato la corda spingerà la freccia e si avverrà tutto in, quelle, in quel momento allora vediamo un attimo prima del vediamo un attimo prima del, dell'ancoraggio gli dell allineamenti come curare allora, abbiamo, abbiamo visto che la mano la mano dell'arco la mettiamo in questa posizione, no? molto semplice da controllare, le nocche a 45 gradi, le dita perfettamente rilassate, il pollice verso il basso. Questa è la, la, la posizione ideale, quindi anche come spinta punto di pivot vuotiamo, poi le, vuotiamo il gomito in modo da mettere in piena il muscolo radio con l'omero, okay? in modo del tutto scheletrico, quindi in questa posizione testa dell'omero ben incastrata radio e omero, quindi perfettamente in modo geometrico. E poi andiamo in ancoraggio. Bellissimo. Per poter andare in ancoraggio in modo efficiente ed efficace, io mi de devo allenare la mia biomeccanica affinché le forze di trazione riescono ad allinearsi con le forze di spinta per ottenere questo risultato perché vedete che anche non sono minimamente e o geometricamente in linea con l'arco lungo è un pochino più complicato abbiamo la mano più alta non siamo sotto il mento è più complicato allineare bene il gomito all'interno quindi rendere scheletrico e geometrico la, la trazione ok, anche se io sono in una buona posizione il gomito ce l'ho sempre un pochettino aperta ok, lo vedete? come riuscire a rendere allineato non geometricamente le mie ossa ma perlomeno allineate le forze in gioco quindi per poter ottenere visto che qua non posso più toccare niente sono già eh, in modo scheletrico in modo geometrico più allineato possibile, io devo spostare la forza di trazione di dietro. Come lo posso fare? Ad esempio, posso fare una trazione lunga, quindi portare questo gomito a 90 gradi, okay? a 90 gradi e ruotare i muscoli dorsali verso l'interno, senza andare a cercare a rombole, cercare di ruotare i muscoli dorsali inutile andare lì andare a cercare i giusti muscoli che non sappiamo minimamente quali sono, dove sono non sappiamo neanche come utilizzarli dobbiamo cercare però in questo frangente in questo frangente arrivo a una, tra una trazione più lunga del normale perché se no non riesco se io mi fermo a questa trazione non Devo fare una trazione più lunga del normale a questo punto sposto come vedete qua, una trazione più lunga del normale, sposto. Ok, sposto, va di ancoraggio. Ok, ora sono allineato anche con le forze. E qua anche ho scaricato anche un po' di più la forza di spinta che prima non ero allineata. E questo punto posso rilasciare. Qualche domanda? Non è semplice, però è inevitabile, è inevitabile non semplice. Cioè è più semplice piantare bene la mano dentro, tirare la corda e lasciare andare. È cioè, molto più semplice, ma non è difficile. Io in questo modo qua, se mi metto in questo modo qua, non ho problemi, anziché usare il radio, non uso nulla, non ho problemi di allineamento perché uso tutti i deltoidi che faccio qua, tiro la mia corda, tengo su bene l'arco, non è un problema, non ho bisogno di sentire niente perché lo sento più.. Tutto più semplice, peccato che qua c'è un tanto così di pressione, il punto pivot è sempre diverso, eh, le, le torsioni sono inevitabili, rosata. una sì. rosata così e uno mm. non sa perché, come mai la rosata non si chiude. Dice, ma come mai il ferro fa le rosate così che sembra che tira male, perché? Per fare risolvere così che sembra che tira male perché tutte le frecce le tirano allo stesso modo, ma in modo biomecchine, biomecchine, biomeccanicamente efficace ed efficiente. Quando io apro l'arco, quindi quando io apro l'arco, questa posizione, quando io apro l'arco e lascio andare la prova cosa succede al riser? Da, da che parte? No. Vai là, ok? Tezzi, vai là, ma tutti sappiamo che vai là, l'arco. Eh? No. L'arco viene verso di noi. Quando noi lasciamo andare la corda, l'arco viene verso di noi. E lo vediamo subito. Vedete? 30. C'è più di di 3. Quindi quando noi lasciamo andare la corda, la grip, la grip viene verso di noi. E questo complica notevolmente le cose. Perché se noi non mettiamo sempre la mano nello stesso punto, non abbiamo una presa ben consolidata, e quando viene qua, quando viene verso di noi l'arco, nel momento topico, cioè mentre la corda spinge la freccia, c'è cioè, il momento peggiore per provocare torsioni. Perché se in questo momento noi provochiamo torsioni proprio mentre la corda spinge la freccia e abbiamo visto che l'arco viene verso di noi, succede l'apocalisse, succede il caos e quindi la freccia anche qua andrà sempre in un posto diverso. È inevitabile. Quindi, per ovviare questo inconveniente, dobbiamo mettere la mano in modo più allineato possibile anche con le ossa spingere sempre nello stesso punto ma se la mano la mettiamo nel modo che vi hanno insegnato gli istruttori a corso dei neofili è perfetta il punto pivot è picco quando rilasseremo l'arco potrà venire verso di noi ma senza causare danno per ovviare un po' questo inconveniente si appesantisce il riser no? per avere un'inerzia perché gli archi olimpici mettono una stabilizzazione enorme anche per altri motivi ma anche perché smorza smorza l'inerzia quindi che abbiamo sulla, sulla pressione della grip e anche per altre cose cioè, nel caso dell'arco nudo dobbiamo mettere qualche peso per rendere un pochino più stabile l'arco, ma soprattutto per aumentare un pochettino la massa e avere un po' di differenza, per quanto ci In effetti eh, l'arco lar nudo, che abbia o non abbia peso, non c'è molta differenza. Diciamo che avere un riser appesantito è molto sopravvalutato sull'effettiva sull necessità un po' soggettivo più che oggettivo è meglio che abbia una massa non è necessario io ho conosciuto fior di campioni fior di campionissimi che non avevano nessun peso avevano un arco olimpico normalissimo che scalciava pure in alto ma le frecce andavano tutte da 10 quindi non ha molta importanza poi un arco non, non, non scalcia, no? Se noi guardate la mia mano, se noi rilasciamo rilasciamo l'arco, se voi siete in grado di fare questo con le mani rilassate otterre, ottenete, questo ci allena, eh? non è che io sono nato così con questo, se io sono se sento la teragona oltretutto, se io faccio questo, cioè quando rilascio il polso si, si rilassa all'istante, questo offre molto molto molto molto meno possibilità di torsioni all'arco. Se mettiamo la dragon è molto meglio perché non ci viene la voglia di, di stringerlo, però se siamo in grado di mantenere l'arco in questo modo le dita sono perfettamente rilassate, il pollice è perfettamente rilassato, però io so quando rilascio, se qualcuno me lo se lo facesse all'improvviso magari di sicuro perderei la condizione. Bene. Ora, ora siamo arrivati all'allenamento. Quindi siamo arrivati al punto in cui ho un ancoraggio, ho, un ancoraggio, ho la possibilità quindi sono allineato anche con la tocca della freccia, ho spostato in pretrazione il più possibile le forze di trazione, le ho, le ho delegate al, dal tricipite all'avambraccio alla, ai muscoli dorsali, che sono molto più forti del tricipite e dei muscoli dell'avambraccio, sono molto più forti, sono più, molto più in grado di trattenere, ma non solo, sono più forti in grado di di economizzare sulla mia fatica ma sono da questa parte quindi sono in grado di allineare le forze di spinta trazione che è molto più importante una volta che le forze sono allineate sono sicuro che sono allineate a questo punto diciamo che è il punto ottico perché devo effettuare la mira e rilasciare Ed è un po' qua che, che tutto si, un po si perde, no? perché vedo in giro che una volta raggiunto l'ancoraggio, diciamo, il 90%, 90 dei tiratori del collo lo rilasciano. E in effetti eh, non funziona così. Non funziona così perché... Dall'ancoraggio al rilascio dobbiamo fare ancora un sacco di cose. Cosa dobbiamo fare? Allora intanto dobbiamo accertarci, con sicurezza, che una volta raggiunto l'ancoraggio l'ancoraggio le forze siano effettivamente allineate e quindi io devo allenare la mia sensibilità dei muscoli dorsali affinché affinché le forze le sento perfettamente a Devo scaricare le forze sulle dita in modo tale che la grip sia con le dita perfettamente rilassate, non così come vedo alle volte con il bicchiolo della frittella di Elisabetta che prende il tempo. Devo per forza sentire la muscolatura la muscolatura dorsale che mantiene le dita. Una volta raggiunto questo, io posso rilasciare, una volta che ho posizionato la punta della freccia, del punto da colpire. E sembra semplice, no? in effetti è sempre semplice ed in effetti è quello che si dice collimare, mirare eh, e una volta effettuata questa, questa questa attività questa, questa quest organizzazione questa strategia è tutto dovrebbe, dovrebbe funzionare bene dovere invece assolutamente Invece assolutamente no, assolutamente non è così, perché lo vediamo nel tiro indoor dove noi dobbiamo prendere un bersaglio a a 18 metri, che non è neanche tanto piccolo, ed è solo a 18 metri, se in, questo, in questo caso dovremmo prenderlo ripetutamente tutte le volte, non scarpagliare le frecce eh, su tutto il bersaglio. Allora, dov'è il problema? Dov'è il problema? Se le cose non funzionano, dopo una settimana dal corso posso capirlo. Dopo sei mesi dal corso posso capirlo. Ma dopo un anno o due c'è qualcosa che non funziona. Oppure ha funzionato fino a un certo punto, poi a un certo punto non funziona più. Cosa, cos è, qual è il problema il problema è che una volta raggiunto l'ancoraggio tralasciando le questioni psico, psicologiche cioè ansia da prestazione eh, perdita panico Mettiamo che non ci siano tutte queste condizioni qua. Qual è il problema? Non abbiamo una strategia adeguata dall'ancoraggio reaction. Non abbiamo una buona strategia. Abbiamo una strategia troppo reale, troppo conscia. Il problema è solo quello. Prima Mi piace parlare dell'arco nudo come mira istintiva, perché non può esistere una collimazione con l'arco nudo, non, non è possibile, non è efficiente. Chi pensa che possa essere efficiente una collimazione, quindi posiziono la punta della freccia sul bersaglio, cerco di fare le cose nel modo migliore, poi rilascio, sbaglia di grosso. Sbaglia di grosso perché tutta l'attività che devo fare deve essere armonica, armonica. arrivare fino all'ancoraggio in modo armonico, quindi con un allineamento perfetto, dopodiché, dopodiché, se io riesco a fare questo, dopodiché diventa ancora più difficile, ecco dove è la, la grande difficoltà, dall'ancoraggio dall'ancoraggio io devo essere ancora dinamico quindi ancora con mantenimento delle tensioni lo sa bene l'arco limpido che deve uscire dal clicker quindi non può permettersi di perdere tensione devo mantenere costante questo, questa trazione questa spinta ma la condizione di mira che devo effettuare, deve essere assolutamente inconscia. Come può essere inconscia la mira? Può essere. Ognuno di noi può utilizzare la strategia che vuole. Una buona strategia è quella di fissare solo il punto del bersaglio. Immaginarsi solo, concentrarsi solo sul bersaglio, quindi solo sul punto da colpire, per piccolo che sia, poi faremo delle analogie, per piccolo che sia e disinteressarsi completamente della punta della freccia cosa vuol dire disinteressarsi completamente della punta della freccia? disinteressarsi consciamente se noi con il nostro cervello e la nostra vista guardiamo, controlliamo mettiamo a fuoco solamente il punto da colpire vedremo vedremo tra virgolette la punta della freccia in una certa posizione che attenzione non è mai la stessa ecco il grave errore dei collimatori non è mai nello stesso punto non è mai nello stesso punto ma non è possibile che sia sempre nello stesso punto non è possibile perché siamo persone abbiamo dei muscoli noi non li utilizziamo al millesimo sempre nello stesso modo ma il punto là è sempre nello stesso posto, quindi noi ci dobbiamo fidare di come abbiamo armonicamente utilizzato tutta la nostra muscolatura, siamo andati all'ancoraggio, sempre in modo uguale ma minimamente diverso e questa minima diversità farà sì che la punta sfocata della freccia sarà posizionata impercettibilmente ma sempre in un punto diverso rispetto al bersaglio. Ma noi ci concentriamo sempre sul bersaglio. Allora io vi assicuro che funziona, funziona sicuramente, funziona sicuramente perché non fa intervenire tutte quelle tensioni dovute alla collimazione che rendono assolutamente vana qualsiasi tentativo. Questo lo sa perfettamente, lo sa perfettamente, il compound, il compound adotta questa stessa strategia. Cosa fa, il uh. Cosa fa il compound? Il compound ha due punti, ha un cerchietto che gli permette che si chiama visette e una di otra con un puntino. La visette non è altro che essere la sicurezza, conoscete la visette cos'è? è un puntino sul compagno la visette non è altro che la sicurezza di avere la proiezione della corda sulla freccia il compagno ha una, facil una facilitazione in più ha la sicurezza guardando dentro la visette il puntino rosso del, della diotra, la sicurezza di avere sempre la cocca nello, nello sgancio in questo caso ma sempre allineata verso il bersaglio. poi cosa vedrà? Vedrà un puntino rosso, vedrà un puntino rosso, metterà un puntino rosso e avete visto come il bassello da colpire a 18 metri così, è grosso così, no, più piccolo, è grosso così da colpire a 18 metri. e ha una lente che ingrandisce questo leggermente, ingrandisce questo, questo, questo farino qua a 18 metri e vedrà che questo puntino rosso entra, esce, entra, esce entra, sta lì, sta lì, entra, esce fa come degli otto entra, esce, entra, esce non siamo appoggiati su un blocco di granito entra, esce, entra, esce non solo non solo ha questo problema che non sta fermo non solo, ma il compound, peggio del peggio non sa minimamente quando partirà la freccia non lo sa la freccia partirà a sua insaputa allora, il compound, ha il problema che gli parte la freccia su sabuto non sa nulla. Surprise release si chiama, eh? usa la strategia quella della retention, quella che abbiamo appena visto con l'arco nudo, e poi avrà una, una, uno sgancio meccanico che fa, farà partire la freccia completamente a sorpresa, senza sapere quale, Allora, voi mi dovete spiegare come fa a mirare un compound, come fa? Mi dovete, lo dovete spiegare, come? chiunque me lo deve ancora spiegare adesso come fa a mirare, a collimare se non sa quando partirà la freccia e il puntino entra e esce a tutti, nessuno sta fermo a tutti, entra e esce da, quelle, da quella eppure, eppure, eppure, fanno 600 tirano 60 frecce e tutte 60 le frecce prendono questa farina non dico tutti, uno ce l'ha fatta, ma 5,98 l'hanno fatto in tanti, quindi vuol dire prendere questo pallino 58 volte su 60, senza sapere quando porterà la freccia e con questo puntino rosso che se ne sta entra e esce a suo piacimento. Questa non è collimazione, se voi mi spiegate che questa è collimazione, allora lo dovete spiegare allora c'è qualcosa che su succede qualcosa cioè quando io quando lo sgancio parte succede qualcosa che misteriosamente ricadando mette a posto tutto e la freccia va appartettamente nel centro tralasciando il perché che l'ho spiegato in, altri, in altre occasioni nell'arco nudo è la stessa cosa. Devo avere fede. Il compound ha fede. Il compondista ha una fede smisurata sul centro. Ma perché ha fede? Perché ho visto che se fa tutte le cose per bene, vanno nel centro. E si chiedono ancora come mai vanno nel centro. Che non, non vanno. L'arco nudo, nudo deve avere lo stesso atteggiamento. Questo è un atteggiamento vincente. Come è vincente per il compound? Se il compound l'abbiamo abbiamo visto, eppure, eppure si sa no, che nell'ambito dei compound si sa. Eppure ci sono compound che schiacciano quando vedono il pallino che passa sulla, sul centro. E non fanno centro, nessuno fa centro in quel momento. Non si può fare centro. La stessa cosa vale per l'arco nudo per l'arco nudo bisogna, bisogna guardare il centro del bersaglio aspettare l'allineamento sentire l'allineamento sentire l'allineamento e poi vedrete che le dita si aprono si aprono senza, senza che voi lo sappiate si aprono nel momento giusto se noi abbiamo fatto utilizziamo una strategia adeguata, una buona strategia e lo, lo riprendiamo, questo, è importante. Una buona strategia è quella che arrivo all'ancoraggio, arrivo all'ancoraggio, effetto il mio allenamento muscolare, controllo solo il centro del bersaglio, sto visualizzando solo il centro del bersaglio, percepisco la punta della freccia, la percepisco, boh. È un po' più alta della volta scorsa, pazienza.